Nella ricerca e nelle professioni è un gruppo molto ricco. Con in questo album fotografico ci sono molte personalità differenti, da Maria Gaetana Agnesi, matematica, a Lika Steiner, grafica, ad ambientaliste come Laura Conti, ad architette come Cini Boeri o Gae Olenti, ma ci sono anche storiche. E ci sono soprattutto tre figure che vale la pena un po' di più ricordare visto la sede in cui ci troviamo. Rachele Farina, Anna Rita Buttafuoco, Luisa Mattioli Peroni. Cominciamo da quest'ultimo. Luisa Mattioli Peroni si laurea in giurisprudenza, è la prima donna a depositare una causa, una sentenza al Tribunale di Milano, perché fino al 64 era impedito, diventa presidente dell'Unione Femminile e la sua capacità gestionale e amministrativa fa risolvere molti dei problemi che aveva questa istituzione, una strada che segue, riportarla agli antichi splendori, anche Anna Reda Puntafuocco, di cui però non si può dimenticare quanto è, sia importante il suo ruolo di storica come, come eh, fondatrice della Società eh, delle Storiche Italiane come la prima a fare un corso di storia delle donne. E nello stesso tempo però, se parliamo di storia, non possiamo dimenticare Rachele Farina, che è quella che praticamente eh, cura la direzione generale della grande mostra Esistere come Donna a Milano che si è tenuta nel 1983 e che anche lei diventa presidente dell'Unione Femminile. E questo dà l'idea di come la loro capacità si sia poi riversata anche nell'attività continua di questa, di questa istituzione che ospita questa galleria fotografica.